perché cerchiamo di raccontarvi quello che è il rispetto dei diritti umani e cerchiamo di um, avvantaggiare quelle che sono delle pratiche che già esistono nel nostro paese e che vogliamo far uh, uscire insomma uscire dal, dal gruppo dal mucchio innanzitutto ringrazio gli ospiti di questa sera in particolare ringrazio Mattia Torre che ci ha concesso l'utilizzo di un suo testo e Chiamo sul palco Valerio Abrea per uh, introdurre. Buonasera a tutti, leggerò questo, questo monologo di Mattia Torre, per chi non conoscesse Mattia Torre è uno dei tre autori di Boris e non solo, anche di altre cose molto pregevoli come la linea verticale su Ray 3 e, e questo è un monologo che lui ha scritto un po' di anni fa che parla di cibo. L'Italia è questo paese che ci passi col treno ed è pieno di colline verdeggianti, di storia, di pianure, città d'arte, tradizioni, letteratura, poesia, dove a noi però ecco in sostanza soprattutto ci piace mangiare, che per misteriose ragioni che forse si legano ai ricordi della guerra, noi siamo questo paese a cui piace mangiare, questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare mangia senza troppe storie. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta, che nessun altro paese al mondo mangia più di noi. Noi siamo insomma questo paese che mangia senza sé e senza ma, che noi proprio dopo la guerra, così forse per sdrammatizzare, ci siamo seduti e messi a mangiare, mangia è finita la guerra, grazie, che grazie mangia deficiente e abbiamo mangiato per decenni di tutto, buono, ma no, fa uno strano sapore che è? è, strutto, No, capito, è strutto, mangia, è buono, è grasso, è pane fritto, è cervello, è milza, manco ma lo so che è, mangia che la guerra potrebbe tornare, che ora voglio dire pure moltissimi altri paesi hanno vissuto la realtà della guerra, eppure questa fame incredibile non era mai venuta a nessuno, mai si è saputo di un paese che per decenni dopo la guerra avesse ancora questa fame incredibile che abbiamo noi, che il massimo da noi è quando dopo cena ti senti poco bene ecco lì proprio raggiungi l'apice della felicità se hai mangiato e ti senti male vuol dire proprio che la guerra è lontana e a noi ci piace questa guerra si è proprio lontana che noi in questo senso la guerra si vuol dire che la scacciamo a botte e de devasta al forno ecco noi alla guerra facciamo inconsciamente delle macumbe coi risotti, coi porcini, coi panetti di burro, gli facciamo queste macumbe che è la guerra proprio è lontanissima che noi abbiamo questo diciamo pacifismo gastronomico, ecco, pacifisti con la bocca piena, siamo noi con dei picchi altissimi di pacifismo che sfiorano proprio l'armonia universale, per esempio quando vomitiamo. Ecco lì siamo proprio in sintonia con gli astri, un tuttuno col cosmo siamo mentre vomitiamo per dire un rombo con le patate. Perché questo è nei fatti per noi lo svantaggio della guerra, non tanto la morte, non tanto le bombe che devastano ponti e palazzi, quando c'è la guerra il problema vero è che se mangia poco e male. Per esempio le patate crude da devi mangiare, che a noi le patate crude ci fanno schifo, semmai ci piacciono al forno con rosmarino, ma il punto è che ci piacciono come contorno le patate, devono cioè stare accanto a qualcosa e questo qualcosa deve essere a basso la guerra, sostanzioso. Quindi noi ecco semmai più che scacciarla la guerra la riproduciamo a tavola ingozzandoci fino per così dire all'abbottamento e questo abbottamento ecco ci accompagna nei momenti considerati più importanti della nostra vita eh, il Natale il Capodanno la Pasqua, il Matrimonio ecco in queste circostanze noi siamo felici se proprio ci viene da vomitare che hai? Stai male? No, sono felice ma sei giallo, appunto perché persino ai funerali noi ci ingozziamo che con la scusa no, che la famiglia del defunto non deve mettersi ai fornelli, tutti i vicini di casa portano queste tielle enormi di pasta al forno. Con la cortese richiesta poi però di riportare la tiella. Vabbè. Che se in Italia a una signora non le riporti la tiella, veramente le dai un grande dolore. Cioè se vuoi procurare dolore a una signora italiana, allora non le riportare la tiella. Che in Italia non si sa perché c'è questo attaccamento alle tielle che sfiora l'inverosimile. Perché quella che ti ha portato la tiella prova vergogna a chiederla indietro. E per settimane soffre in silenzio e sogna di rientrare in possesso della tiella e di sorridere e invece poi si sveglia e la realtà è diversa la tiella è sparita, la vita è finita una cosa terribile che logora nervi e rapporti umani ed è un peccato perché una tiella costa 5 euro ma si vede che non è questo il punto e che in Italia forse la tiella ha tutto un particolare significato simbolico che ci sfugge e anche questa religione che c'è in Italia da noi ha attecchito parecchio perché ci sono proprio queste feste appunto religiose celebrando le quali è tecnicamente lecito, se non addirittura ben visto, abboffarsi, abboffarsi fino allo stordimento. Non lo facciamo, ci abboffiamo con scienza, rigore e senso del dovere perché in questo noi siamo l'IGI e serissimi come dei nord europei, cittadini di evolutissime socialdemocrazie, sembriamo in questo, che quando siamo a tavola siamo a tavola e basta, ed è in queste sedi che è nato il detto devi finire ciò che hai cominciato e noi così seri, serissimi ci mettiamo a tavola e mangiamo e beviamo e finiamo tutto quello che c'è da finire e davvero può scendere pure Gesù Cristo in persona noi non facciamo una piega anzi gli diciamo guarda o aspetti un attimo oppure te siedi e mangi ma non mi guardare così che mi fai venire nervoso con tutto il rispetto e mi rende conto che sei Gesù Cristo ma come vedi io sto cenando che uno dei drammi ma veri di questo paese è che il telegiornale passa all'ora di cena per cui arrivano queste notizie terribili mentre si mangia, mentre le endorfine ci salgono al cervello e ci ce rimbambiscono, che invece tutto sarebbe diverso se all'ora del Tg fossimo anche solo di pochissimo più leggeri e lucidi. E invece le notizie che riguardano il paese entrano in casa, rimbalzano sulle polpette e se ne tornano al televisore e noi apatici assorbiamo notizie mostruose con dei semplici... Ah, Ed è tutta colpa di questa guerra che a noi ci ha rovinato. E la dimostrazione sono le nostre nonne che adesso tutte le persone anziane di tutti gli altri paesi sono magre, min minute. In Inghilterra, in Francia, si dice delle donne anziane vecchine eh? perché sono sottilissime con la vocina e noi invece le nostre nonne 9 su 10 sono degli autentici tonni, esseri umani pinna gialla, le cui stesse caviglie comandano di stare sedute e mangiare. Donne straordinarie che hanno la guerra ancora in testa e la scacciano qua a pacchio. Che probabilmente se non ci fosse stata la guerra il nostro rapporto col cibo sarebbe stato più equilibrato come avviene in tutti i sacrosanti paesi del pianeta dove si mangia, vedi che cosa curiosa per placare la fame addirittura in oriente si teorizza di alzarsi da tavola con un poco di appetito ma a noi queste teorie non solo non ci fanno ridere, ma ci suscitano pure un leggero risentimento di matrice razzista. Ma perché non te fai gli affari tuoi, tu muso giallo, ci viene da rispondere. Te e la tua ciotolina di riso, che madon faccia la tua ciotola di riso. Io la do al cane la tua ciotola di fottuto riso. E quello il cane sai che fa? Quello mi sputa se gli do riso, che mo' abituato a mangiare i resti e gli piace l'osso buco. Che infatti da noi anche i cani sono diversi sono diversi a furia di mangiare i nostri resti hanno cambiato metabolismo eh? un tempo i cani abbaiavano facevano cose ora sono lenti svogliati gli si sono abbassate le diotrie. guardano il tg con gli occhi bagnati una cosa tutta italiana questa dei cani che digeriscono di enorme tristezza che noi comunque anche con le cucine di altri paesi abbiamo tutta una particolare diffidenza, al limite una sera possiamo provare a mangiare esotico, ma sia chiaro, non come pasto, bensì come gioco, così, una botta di golerdia, vabbè dai stasera facciamo sta pazzia. E infatti sono in moltissimi a sostenere che si può mangiare sì giapponese, ma mai a stomaco vuoto. Che noi proprio non solo ci mangiamo tutto, va bene? Tutto, tutto, tutto. cioè che nell'arco costituzionale dei prodotti commestibili rintracciati sul pianeta non ce n'è sfuggito uno solo, ma noi dentro agli alimenti ci piace mettere delle cose. Noi siamo stati i primi a ficcare del cibo dentro ad altro cibo. Abbiamo farcito polli, tacchini. Maialini, quaglie, addirittura è stupendo, persino le quaglie, abbiamo farcito, che le quaglie sono piccolissime e non c'era nessun bisogno di farcirle, ma noi ugualmente abbiamo farcite. E questa cosa dei ripieni ci ha fatto volare alto con la fantasia e abbiamo inventato la lasagna. E dentro la lasagna abbiamo ficcato cose, verdure, formaggi, oggetti, persone, interi quartieri. Dentro al pollo abbiamo messo salsicce, dentro ai piccioni inserito canarini, persino nella bocca del maiale abbiamo disposto arance, una cosa di crudeltà estrema, che ci eccita da morire. Perché in cucina noi siamo estrosi, fantasiosi, nervosissimi. Che ci posso mettere dentro a quest'anatra secondo te? Ma niente, che ci ho niente, lascia la mette? stare. Eh no, ci voglio mettere dentro ancora delle cose, ma vattene a casa, stai tranquillo. Ma ecco una signora che si prepara a fare una lasagna. Indossa il grembiule come una divisa, allo sguardo freddo, sorride, nervosa. Cosa ha in mente? Nella sua vita le ha provate tutte e così stasera nella lasagna la signora metterà una mano. Una sua stessa mano. Ecco che cosa vuole la signora, amputarsi un arto e inserirlo di netto dentro la lasagna. Cara, che hai preparato? E lei emozionata col braccio insanguinato. Non lo so, una cosa nuova, speriamo bene. Siete geniali, dicono di noi gli stranieri. Per la verità, spaventatissimi da questa nostra ossessiva, monotematica, oscura, fissazione per il cibo, che c'è gente civile di altri paesi che oggi vive in Italia e che la inviti cordialmente a cena, è isterica, te dice di scatto, col cazzo io voglio vivere, la vedi che scappa. Non ci capiscono, non ci capiscono. Questi non sanno che noi siamo gente capace di fare colazione, pranzare, fare merenda, l'aperitivo, cenare, uscire, andare a bere a ballare e poi all'alba proporre senza vergogna cappuccine e cornetti caldi, una cosa che non si fa in nessun altro paese del pianeta che una volta a Shanghai uno di Ostia ha proposto questa cosa alle 5 del mattino, non l'hanno capito. Cioè, lui allora ha rilanciato con la pasta agli olio e peperoncino, alla fine l'hanno colcato, hanno lasciato una puzza di sangue. Ma noi non ci facciamo intimorire, noi ce ne sbattiamo, a noi ci piace mangiare, anzi a noi piace friggere, va bene? Noi friggiamo, noi friggiamo tutto che se fosse per noi, pure l'insalata friggeremo, friggeremo i tovaglioli i pensieri, a noi ci piace proprio il suono la parola friggere ci piace il suono, la frittura questo c -c -c -c -c -c -c -c che ci avvicina a Dio ecco <risosamente> lì, siamo proprio religiosi lì abbiamo un momento di religiosità <susurra> i signori desiderano acqua liscia o gasata. i due commensali si guardano un attimo e scatta subito una furba intesa la caputtana c'è la porti fritta e il cameriere non dice, scusate non ho capito, il cameriere dice vado a controllare in cucina. Perché in Italia al cameriere è stata insegnata questa importantissima prima regola. E cioè che non deve mai, mai dire di no. Mai deve usare la negazione per esprimere un concetto. Perché se al cameriere tu chiedi una cosa e lui ti risponde no, ti rovina la serata, forse la settimana. Una cosa di dolore e spavento che non va bene perché al ristorante ancora più che in amore tu vuoi solo se. Avete per caso? Sì, si potrebbe avere? Sì, posso chiedere? Sì, che infatti se c'è una cosa che fa paura in Italia sono quelli che ti dicono no, quelli che non mangiano, quelli che dicono no grazie, quelli che hanno problemi intestinali oppure i vegetariani, eccola là, uno che è venuto a rovinarmi la serata e noi coviamo rispetto a queste persone un sentimento di paura, di diffidenza, infine di odio, autentico odio, e ci convinciamo che abbiano problemi sessuali, che siano sessualmente incerti quando non proprio completamente impotenti. Quando invece noi sul cibo avremmo tutta una secolare tradizione di generosità e umana condivisione no? e partecipazione, che proprio in molte famiglie no? Anche dopo cena ti continuano a offrire da mangiare e tu sei sazio e rispettosamente dici no, grazie. E loro si preoccupano. Ma che fai? Non mangi più? No, sto a posto così, grazie. Ma stai male? No, non sto male. Ah, perché non mangi? e insistono che okay? hai, dai mangia, è buono, sei sicuro di non stare male, allora tu provi a dire sì, no, in effetti sto un po' male, scusatemi, è loro senza pietà, sta un po' male, e allora mangia, e non se ne esce, e tu non sai proprio che cosa vogliono questi da te, a un certo punto capisci che se mette male ti defili, ma nel frattempo si sono mortalmente offesi, e ti implorano, almeno questa frutta portate a casa. Ma tu hai la nausea, non la vuoi quella frutta! E scendi dalle scale con questi che ti rincorrono tirandoti le arance, urlandote nella provenienza, sono le arance di giù, pezzo di merda! E tu scappi anche quando sei fuori dal portone, ormai salvo uno di loro dalla finestra te urla gratuita! DESROCIO! Che quando rientra è fuori di sé e sfonda casa a cazzotti. E anche. E anche. Si è abbassato il microfono? No e anche questa fissazione della provenienza no? come se cambiasse qualcosa Oh, vuoi un mandarino? no grazie ma guarda che è di Salerno <ride> e sti cazzi verrebbe da dire ma non si può non si può perché finisce a botte cioè che questa è gente cui puoi dire di tutto anche che la madre è un'audace zoccola ma se non mostri rispetto per il mandarino di Salerno il rapporto fino a un attimo prima amichevole muta in conflitto No, davvero, grazie, ma scusa, ma sei proprio sicuro? È un mandarino di giù. E eh, vabbè, lo mangio, vabbè, lo mangio, cioè, cioè lo mangi, che non ti andava, non ti andava. La vuoi la polenta? No, grazie, ma è di su, e cose di giù, è cose di su, è tutto un'incubo, tutto un'incubo. Che per esempio... Si è abbassato il microfono? Per esempio, quando in Italia si riuniscono i cosiddetti grandi della Terra, No? non si sa mai con precisione quello che si dicono, ma si sa cosa mangiano, che dei G8 in sostanza noi conosciamo solo il menù, e questo c'è basta avanza, com'è andata? Abbastanza bene, eh, pennette ai funghi con pecorino di fossa, credo tartufato, ah vedi? Che anche in politica una delle armi più terribili è il digiuno, che all'italiano medio fa l'impressione incredibile, che se lo fa in India ti dico, vabbè, capirai, figurate E invece in Italia parli di digiuno, la gente si allontana proprio dicendo: zitto, zitto, zitto, come se parlassi di un intervento a cuore aperto. E questa del digiuno è un'arma politica di grandissima efficacia, che quando un politico fa il digiuno, i suoi avversari si intristiscono a livelli incredibili e lo implorano: te prego, smetti a non fare così, vieni da noi, c'è l'arrosto, vieni. E anche il Presidente della Repubblica interviene. No, guarda, fate tutto quello che vi pare, mandatemi tutte le leggi che volete, tanto lo sapete che le firmo tutte, ma non digiunate, per carità, non digiunate. Che in moltissimi, però, sospettano che chi digiuna a sera, a casa, da solo, per la verità, comunque, qualcosa. Perché andiamo? il cibo non ce lo devono toccare che al telegiornale no? quando fa molto caldo e l'esperto dice cercate di evitare cibi pesanti mangiate molta frutta e verdura e noi pensiamo ma vanno riammazzato perché noi siamo rispetto al cibo un popolo rancoroso e violento che anche ai buffet delle cene di beneficenza scomitiamo ci spintoniamo col signore anziano che dice alla signora anziana spostati troia e lei non dice senta scusi come se permette lei dice no no schiumando dalla rabbia mentre a sua volta spinge una signora ancora più anziana muori vecchia devi morire quante pennette conquistate a suon dei cazzotti? Quante tartine strappate al prossimo? Quanto furore pena fetta de Bresaula quando a casa abbiamo dispense piene e frigoriferi stracolmi? Perché in Italia ancora provano a propinarci il mito della cucina povera che è un mito grottesco che si dice così per dire a mod di battuta perché lo sanno tutti che è una colossale fandonia e che per mangiare serve una montagna di soldi. E infatti in Italia ci può essere, va bene, la crisi, la recessione, magari stiamo pure al buio, ma ci dovete far mangiare. Perché a noi le cose che ci logorano non sono gli attentati, la mafia, i servizi deviati. A noi quello che ci logora è addentare un fiore di zucca fritto. E non trovarci l'acciuga. Ecco una cosa che avresti proprio voglia di andare spedito in armeria e sparare a cazzo dei cani sui passanti, così. Come, come in questi paesini che finiscono sulle pagine di cronaca perché uno, senza motivo, ha preso il fucile e ha sparato sulla gente e tutti a chiedersi perché quando il perché è di una semplicità disarmante. Non ha trovato l'acciuga, ha svalvolato. Queste sono le cose che ci sfiniscono, va bene? Il vino che state tappo, le linguine sciape, il riso scotto. Ecco i disagi che, se ripetuti, possono farci scendere in piazza. Eh, è l'Italia, va bene? È la magia, la poesia dell'Italia, questo grande paese a forma di spuntatura di maiale. Che quando ero piccolo. Ero convinto che fosse Roma, la città dove si mangiava tanto, dove si mangiava troppo, e che fosse questo stato d'animo ministeriale stanco a indurci a mangiare carbonare a pranzo, così da distruggere la giornata, una specie di carachiri simbolico che a mezzogiorno e mezzo ti fa la pagliata, non se ne parla più, endorfine fino a cena dove ti aspetta altra pasta a fare carachiri pure sulla serata e così tutta la vita fino a un ictus liberatorio, va bene? e invece neanche per sogno, la Sicilia, la Liguria, il Piemonte, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria, la Calabria, il Trentino, tutti a spaccarsi la testa di cibo con scuse diverse, E il freddo, il caldo, la caccia che è andata bene, la pesca che è andata male, tutti a spaccarsi la testa con misteriosissime specialità regionali le pinoccate, i casunzei, il bottaggio e il fricandò, i bovoletti, la mocetta, la semesada gli sguazzarotti, il meculin, i saltarei e le ceppi le scrippelle, il reblochon, le mbuse, i gobbi, il mirtolli, i torcetti, il fiaponni, i corzetti, la spungata, la luganica, le offelle, il maccagno, lo squacquero, i canna, Rozzeghi, il mucchicato, il madaglia dentro la tappa, la bussola, la futanella, il culatello, le fregnacce, i crocetti i mustazzoni, la fannacca, la concordia, le secrie, tutti ad abbottarsi di cose incomprensibili. La fannacca! Ma che cazzo è la fannacca? Eccola la ricchezza di questo paese, il suo sincretismo culturale, la sua pluralità di usi e costumi, eccolo questo paese tenuto insieme non da una bandiera o da sei canali televisivi, ma da una complicata goffa e imbarazzante di gestione! E anche in questo momento, va bene? in questo luogo no, di natura cultura dove si nutre lo spirito nei pensieri di chi è seduto su queste sedie nei vostri pensieri sottilmente si insinua un altro pensiero di colore diverso ma più muscoloso quando si mangia? dove si mangia? qualcuno ha prenotato qualcun altro non lo rifregano ha già cenato altri ancora pochi pochissimi non pensano a questo sono qui semplicemente ascoltano sono persone equilibrate e ragionevoli, persone cui basta una mela alle sette, persone che in questo paese vengono considerate vili, losche e impotenti. Ecco, noi ci affidiamo a voi, a questo vostro equilibrio a questa vostra straordinaria capacità di considerare il cibo come semplice mezzo, come strumento per poi fare altro. È una cosa affascinante, noi non la possiamo capire, ma ugualmente ci sembra bellissima. Ecco, noi ci affidiamo a voi nelle vostre mani deponiamo il nostro futuro siete la nostra speranza dovrete tenere duro, resistere sopravvivere in un paese che ha fatto del cibo la sua luminosa, potente bandiera vabbè Vabbè, c'era il finale, eh, ma, no, no, no, state, state, eh, era un finale degno della penna dell'autore, insomma così, ma evidentemente Soso ha magnato, era Mattia Torre. Valerio Prea. E adesso gli ospiti di oggi. Alessandro Pieravanti. Fabio Ciconte. Francesco Franzese. E Valerio Prea. Lascio la parola per condurre la serata sicuramente meglio di me, ad Alessandro Pieravanti. Beh, sicuramente meglio è un parolone, innanzitutto io farei un applauso a Bipop e al Caffè Morenze, loro che hanno organizzato questa manifestazione molto bella, mi sembra un periodo in cui si organizzano tante cose, però non sempre con del contenuto, il fatto di voler fare un festival di questo tipo mi sembra una scelta veramente bella ed è bello anche che sia molto partecipata quindi anche grazie a voi che siete venuti e cercheremo di parlare di cibo di continuare dopo il monologo bellissimo fatto da Valeria Prea anche perché è giusto riderci anche un po' sulle cose l'argomento è abbastanza serio e quindi ci interessava esplorare anche che rapporto c'è tra le nostre scelte di acquisto quindi nel momento in cui andiamo a fare la spesa nel momento in cui noi facciamo una scelta al supermercato, nella grande distribuzione o anche per quelli che vanno direttamente nelle aziende agricole, tra quello e quello che invece a volte vediamo al telegiornale e di cui siamo indignati, di cui magari non siamo d'accordo relativamente a quello che succede, a quello che sentiamo, a tutti i problemi legati al caporalato e abbiamo preso diciamo ad esempio una filiera che probabilmente è particolarmente sensibile che è quella del pomodoro e quindi poi delle conserve e che subisce diciamo, molti aspetti critici in tutto il percorso e io voglio chiedere di introdurre un po' l'argomento a Fabio Ciconte, direttore di Terra Onlus perché loro con Terra Onlus stanno facendo tantissime campagne si sono impegnati tantissimo negli anni eh, su queste tematiche quindi sicuramente nessuno meglio di loro può introdurre questo di cui andiamo a parlare oggi allora, mi hanno chiesto di fare la parte pesante del, della serata, quindi dopo Valeria Prea tocca, tocca a me, ti ringrazio molto tra l'altro per, diciamo, per la figura che mi fai fare. E, no, In realtà allora, Terra si occupa di molto di agricoltura, di filiere alimentari in buona parte per, per l'ossessione che coltiviamo per, per il cibo, cioè, nasce proprio da lì, cioè, noi nasciamo come associazione ambientalista e nel cibo, nell'agricoltura abbiamo riconosciuto... Abbiamo trovato il, uno dei modelli in cui si può salvaguardare l'ambiente. Dopodiché ci siamo anche resi conto che eh, nel cibo, nelle filiere, nell'agricoltura si nascondono anche tante cose che non, che non vanno. E una di queste è il, il caporalato e eh, mi veniva in mente quando Valerio raccontava appunto delle, del telegiornale no? noi guardiamo il telegiornale e ci rimbalzano le, le notizie noi in questi anni ci hanno rimbalzato diverse notizie anche in questi giorni di eh, persone sfruttate nei campi, persone morte nei, nei campi a raccogliere prodotti però se ci fate caso negli ultimi anni non si è mai parlato del prodotto che veniva raccolto cioè le notizie a un certo punto erano è morto questo nei campi, poi che cosa raccoglieva questa persona nei campi non si sa. Io penso che sia anche per, quella, come dire, per allontanarlo un po' il problema da, da noi, no? cioè, per, appunto, perché mi sto guardando il telegiornale a casa mentre sto mangiando e quindi non voglio sapere che quel ragazzo... Magari africano, stava raccogliendo il pomodoro che stava in quel momento sul piatto di pasta alla matriciana che mi stavo, che mi stavo mangiando. E in questi anni noi abbiamo assistito esattamente a questo evento qua. Da lì nasce un po' l'idea di, di occuparsi di questo, di questo tema e lanciamo questa campagna che si chiama Filiera Sporca, no? un, po', diciamo un nome un po' didascalico, e ci serviva per dire che cosa? proviamo a raccontare cosa c'è dietro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Ora, lo sfruttamento del lavoro in agricoltura è quella pratica per cui serve raccogliere tonnellate di pomodoro, serve raccogliere quintali di aranci, di mandarini, di asparagi, tutto quello che volete, servono braccia umane per fare la raccolta. Questa raccolta oggi, quando è fatta a mano, è in buona parte fatta da ragazzi, eh, principalmente maschi, eh, in buona parte, diciamo di origine africana, eh, poi possono essere bulgari, rumeni, quel che sia in buona parte sono eh, sfruttati, pagati pochissimo, 25 euro al giorno, 35 euro al giorno spesso e volentieri eh, senza contratto, ancora più spesso e volentieri vivendo in condizioni degradanti come sono i ghetti, eh, il più famoso è quello diciamo, sgomberato un anno fa, ma in realtà ancora assolutamente abitato, che è il, il ghetto di, di Rignano in, in Puglia, dove ogni anno si riversano migliaia e migliaia di persone per fare quella che è la raccolta del pomodoro. Il pomodoro che poi viene eh, trasformato dentro industrie di eh, trasformazione, e diventa la passata del pomodoro, il pomodoro pelato, il pomodoro incubettato e su questo poi esistono agricoltori e imprenditori che fanno un ottimo lavoro, qui abbiamo eh, Francesco Franzese che è un esempio di come si fa agricoltura e impresa eh, fatta bene e poi esistono invece agricoltori e eh, come dire, anelli della filiera che invece fanno un lavoro eh, attraverso lo sfruttamento delle persone sul campo. Mi spiegavi questa mattina che poi eh, è molto interessante il fatto che questo che avviene all'inizio del processo è estremamente influenzato da quello che viene alla fine del processo, ovvero ci, mi hai spiegato che praticamente eh, i prodotti vengono acquistati per asta, addirittura per doppia asta e questo forse è un tecnicismo che non tutti conoscono, quindi probabilmente se spendi due parole ci è utile. Allora, noi vogliamo avere la tavola piena di roba da mangiare e la vogliamo avere non spendendo tanto però quindi noi andiamo al supermercato e spesso ci troviamo un prodotto sotto costo quindi le super offerte 3x2 eh, prodotto sotto costo che già è, è come dire è un, è, è un errore in termini no e nessuno si dice vabbè ma io sto sotto costo chi lo sta pagando cioè, se un prodotto costa un euro e io lo pago 50, chi sta pagando questo sottocosto? Allora, la notizia è che il sottocosto non lo paga il supermercato. Cioè, il, come dire, il, il, questo, questo sconto non, diciamo, non lo sta caricando il supermercato, la grande distribuzione. In buona parte, se lo carica l'industriale, l'agricoltore, cioè se lo paga quello che non ha scelta rispetto al ruolo che ha con la grande distribuzione perché funziona così sostanzialmente però Francesco mi correggerà se sbaglio però sostanzialmente eh, su alcuni prodotti eh, a un certo punto proprio grazie alla denuncia fatta da, da Francesco eh, scopriamo che eh, per comprare il pomodoro la grande distribuzione prima ancora che il pomodoro sia coltivato e messo sul campo fa delle aste con gli industriali, cioè da chi compra il, il pomodoro, dicendo fatemi un'offerta per un certo quantitativo di prodotto, mettiamo so, un milione di pezzi di passata di pomodoro, eh? fanno l'offerta e viene fuori un, un certo quantitativo di, di numeri, no? da lì si determina il prezzo più basso e partendo da quel prezzo più basso si fa un'ulteriore asta in cui si va ulteriormente al ribasso quindi franzese la fiammante per partecipare a quella cosa magari ha detto io ti faccio un'offerta che mi costa un milione di euro il prezzo più basso che è uscito fuori è 700.000 quindi lui al secondo giro deve partire da 700.000 quindi già con 300.000 euro di meno e magari per giudicarsi la corsa l'asta deve vendere quel prodotto a 500.000 euro e con questo gioco qui si determina il sottocosto che ci permette di avere la tavola piena il risultato è che le aziende agricole che si comportano male, praticamente questo sottocosto lo fanno pagare i braccianti che poi vengono sottopagati, perché in qualche modo devono far quadrare i conti. Certo, perché il, eh, diciamo, i costi abbattibili in un'azienda non sono tantissimi, cioè non puoi mettere meno prodotto su mezzo chilo di, di passata, quindi abbatti il costo del lavoro che è più comprenibile diciamo. quindi si può dire che lo sconto che leggiamo sul volantino che ci arriva nella casella delle lettere a casa lo paga in qualche modo il bracciante agricolo direi di far, far diciamo raccontare la sua esperienza a Francesco che appunto eh, si occupa di Pomodoro da diverso tempo credo no? Sì. Diciamo, attivamente in prima persona sono ormai 15 anni che faccio questo mestiere, però i miei genitori, i miei nonni facevano già questa attività. La tua azienda diciamo è un po' un, un punto di riferimento per quella che è una filiera pulita. Sono andato sul vostro sito stamattina e ho visto che parlate di patto di filiera. Sì. Ci spieghi di cosa si tratta e come si fa a fare una filiera di questo tipo? Um, allora, i... Il patto di filiera viene, proprio, uh, viene fuori proprio dal, dal fatto che io, essendo diciamo, cresciuto uh, nell'ambiente industriale, uh, intorno al 2008-2009, ebbi un incarico dall'associazione di categoria. Questo incarico appunto era di andare a Roma, di venire a Roma e a trattare diciamo, con la parte agricola e uh, trattare diciamo, un prezzo a ribasso. Quindi mi trovavo quotidianamente diciamo, su questi tavoli a cercare di ehm, pagare sempre di meno il pomodoro alla, alla parte agricola e di conseguenza la parte agricola cercava di aumentarlo, però giustamente cioè, eh, come la GDO diciamo, governa tutto anche l'industria governava la parte agricola e mi trovavo sempre a fare queste battaglie che alla fine mh, eticamente non, cioè non rispecchiavano diciamo, quello che era il mio desiderio perché ho sempre pensato che per fare un buon lavoro uh, debbano tutti quanti guadagnare e dice, avere un, un giusto prezzo. Quindi a un certo punto esco da quel tavolo, uh, vado via da questa associazione, infatti sono l'unica azienda del, del sud Italia a non far parte di alcun tipo di associazione diciamo, né Anicab e nemmeno Confindustria che sono tutte e due legate e, e metto su questo fatto di filiera in cosa consiste questo fatto di filiera otto mesi prima del trapianto del pomodoro uh, ci incontriamo con i produttori agricoli con i quali in tutti questi anni abbiamo fatto in termine tecnico a distinta base cioè quanto costa un chilo di pomodoro a un, a un, a un agricoltore partendo dal, dal prezzo base di costo abbiamo caricato un margine del 25% più altri 15 punti diciamo, di premialità nel caso in cui il prodotto diciamo, superi dei, dei, dei, dei requisiti Uh, in pratica diciamo, noi otto mesi prima uh, blocchiamo il prezzo, quindi ci distacchiamo da tutta la speculazione e tutti diciamo, i prezzi del mercato che quotidianamente diciamo, come un borsino vengono messi sul, sul mercato, quindi abbiamo un prezzo bloccato che uh, permette appunto al, al produttore agricolo di stare bene e però, di conseguenza pagare bene i suoi dipendenti. Perché noi con uh, l'organizzazione inter interna andiamo a fare delle audit presso i produttori agricole e andiamo a verificare appunto che i dipendenti siano pagati in modo regolare, eh, rispettino gli orari di lavoro e che eh, appunto facciano un prodotto di qualità. Uh, però purtroppo nel nostro caso uh, diciamo il, uh, il prezzo comunque non è, non, non è molto elevato, anche se la, la fiammante paga il 30% in più. Diciamo, rispetto al prezzo che paga il nord Italia c'è cioè l'Emilia Romagna ah, ai suoi eh, produttori eh, e quindi per far quadrare i conti abbiamo ehm, tagliato la testa, altro, al, al, la testa diciamo, altro, al caporalato attraverso la raccolta meccanica quindi tutto il pomodoro che noi ritiriamo dal, dalla regione Puglia viene tutto raccolto meccanicamente perché praticamente è impossibile avere eh, diciamo, un chilo di pomodoro a 11 centesimi e avere tutti gli, gli operai in regola quindi abbiamo mh, provato tecnicamente, abbiamo fatto tutti i conti e tutti quelli che usano mano d'opera per la raccolta del pomodoro devono per forza sottopagare i propri dipendenti perché poi dall'alto c'è la grande distribuzione che impone i prezzi attraverso le aste ma anche attraverso la trattativa privata che eh, purtroppo mh, di fronte diciamo, a, al potere di, di questa grande distribuzione noi aziende possiamo fare poco Uh, però l'azione la, la, la, che abbiamo fatto noi con i nostri produttori che l'abbiamo tutti quanti messi, messi in una UP è stata un'azione culturale eh, abbiamo dimostrato loro che raccogliere diciamo, il pomodoro meccanicamente eh, potesse portare a loro dei benefici anche economici cosa che in Puglia oggi si fa ancora fatica a far capire eh, anche perché questi poveri agricoltori che io ehm, definisco diciamo, persone precarie eh, perché ogni giorno eh, diciamo, devono conferire i propri prodotti che eh, nascono da un lungo lavoro programmato in 6-7 mesi al prezzo che, che, che, che, ti, che ti propongono quotidianamente, quindi ogni giorno loro sono dei battitori liberi e non sanno mai quando, quando guadagnano e quando perdono in molti casi perdono, infatti ehm, noi nella nostra OP abbiamo avuto dei, dei produttori quali che non avevano nemmeno la possibilità di aprirsi un conto in banca perché presi ehm, diciamo, da questa, dalla speculazione e dai commercianti che è un'altra figura di scomodo che c'è nel, nel sud Italia massacravano diciamo, questi, questi produttori, produttori agricoli e in molti casi il commerciante diventava padrone e titolare dell'azienda dell agricola del produttore e lui da titolare di azienda si trovava a fare l'operaio per il commerciante. E quindi questo diciamo, eh, ha portato me diciamo, anni fa a riflettere e ho deciso o di fare questo, questo lavoro in modo pulito, trasparente ed etico, oppure di cambiare lavoro perché onestamente non, non me la sentivo cioè di, di vedere famiglie perché noi con i nostri produttori eh, abbiamo un rapporto diciamo, quasi quotidiano vado ai matrimoni dei figli vado a pranzo a casa loro cioè c'è cioè, un rapporto veramente ehm intimo cioè in alcuni casi e eh, sembrerebbe effettivamente cioè, brutto cioè, stare lì e vedere una persona che eh, ti, ti dà il suo sangue e poi eh, vedere l'azienda la, del produttore all'asta eh, che non riesce appunto a rientrare. Eh, quindi noi sono anni ormai che stiamo portando avanti queste, queste pratiche e Posso dire che un'azienda comunque riesce a, reggere, riesce a reggere sia dalla pressione del, del, della grande distribuzione e sia diciamo, facendo stare bene un po' tutti gli attori della filiera. Quindi diciamo siete un esempio che un altro tipo di industria, di, di modo di fare impresa è possibile, ma questo vi penalizza in qualche modo nei confronti della grande distribuzione e del risultato finale del vostro lavoro oppure riuscite anche ad avere... diciamo, poi dei risultati commerciali che sostengono delle scelte che sono etiche. Costano poi posso dire che l'azienda eh, sono otto anni, nove anni che cresce, cresce continuamente, fa anche utili, eh, fa dei buoni utili, eh, si può fare, si può fare, eh, però fa un, un lavoro diciamo, fatto diciamo, dal basso, eh, fatto diciamo, appunto con la comunicazione con um ah um noi dobbiamo anche essere consulenti diciamo, dei nostri fornitori eh, e non dobbiamo soltanto parlare esclusivamente di prezzi e prestati. quindi ci sono delle pratiche che si possono adottare in agricoltura e ribaltare nell'industria e che poi permettono a noi di poter affrontare anche il mondo della grande distribuzione dove comunque oggi siamo, siamo attivi, cioè noi, noi forniamo sia grande distribuzione e sia diciamo, il settore food service che segue la, la, la ristorazione, uh, Uh, comunque si può fare. Volevo chiedere a Valerio che fa diciamo, parte della, adesso del nostro dibattito, sei, sei qui con noi quindi mi sembrava giusto... Eh, lo fai perché ti faccio pena che... a voi, ma che abbiamo fatto, rimaniamo a fare questo. No, no, assolutamente, no, perché comunque... Da dire. immagino che nel, nel portare il testo... Sono ti... un consumatore, <ride> Ma sei un consumatore consapevole, sono consumatore... No, io non mangio pomodoro da vent'anni. Per i braccianti. No, perché c'è il castri, gastrico, mi fa male. No, vent'anni, qualche anno. Quindi non hai mai assaggiato i prodotti del, del, qui, del nostro ospite? No, non conoscevo proprio. Non... Che si occuperà di, di fare una fornitura, nonostante il reflusso. Ma posso direi. sempre ricominciare io, eh? posso rivedere le mie pratiche. Di... Quanto pensi, una domanda te la voglio fare, quanto pensi che queste tematiche siano di dominio pubblico e quanto pensi che ci sia sensibilità da parte de, poi del, del cliente finale nei confronti di questo tipo di tematiche anche quando ti capita di portare in giro questo testo, in che modo ci si approccia al cibo pensi che sia un, un qualcosa su cui si sta prendendo coscienza da consumatore, da attore, da... No, vabbè... Eh... Già vedere ormai in tutti i supermercati il reparto bio, il reparto senza glutine, cioè come dire, no? È un segno che, eh, non, che rispetto agli anni 70, anni nei quali sono nato e cresciuto, sono nato leggermente prima, ma comunque sono cresciuto, <ride> cresciuto dagli anni 70 in poi. E, e se penso a quello che ho ingerito io. Eh, adesso parlo del, del, della parte non diciamo eh, di diritti umani parlo della parte invece organolettica ecco, ecco se penso a cosa sono stato cresciuto io penso, mi stupisco che sia ancora vivo ma tutti vo, quasi tutti voi presenti cioè nel senso negli anni 70 ma chi sapeva niente sul cibo su cosa è nocivo, non è nocivo gli OGM le cose non c'erano manco però insomma tutto ciò che fa male cioè. quindi sul cibo oggi sicuramente eh, da questo punto di vista c'è una maggiore no, conoscenza credo che invece sul versante dei diritti umani più specifici stiamo ancora forse molto più indietro cioè ci si è eh, informati e, eh, acculturati per quanto riguarda la parte organica ma non sui diritti non, perché frega pochissimo, ancora a tutti. Cioè. A, a tutti ci frega, ci frega perché abbiamo saputo: Oddio, fa, fa male mangiare sta cosa, mi fa male a me. Allora eh, informiamoci, non mangiamo. Fa male al bracciante, agli, agli africani sfruttati, cose. Che è che sti cazzi? Cioè, nel senso, sono tematiche che, che ancora secondo me non hanno sensibilizzato eh, a dovere ma credo che lo sappiate. Assolutamente, proprio per quello che diceva Fabio all'inizio, ovvero non si fa ancora il collegamento tra quello che si sente in televisione e il pomodoro con riso che c'hai davanti, quindi non ci si rende conto che poi le notizie che sentiamo sono strettamente legate a quello che mangiamo. Ehm mi dà la possibilità per fare una domanda perché mi ha fatto venire un'idea e lo chiedo a entrambi loro vediamo chi vuole rispondermi quello che vediamo al supermercato come appunto la sezione bio la sezione, cioè questa, questa apparente diciamo presa di interesse nei confronti di un prodotto migliore porta poi sulla tavola delle persone un prodotto veramente migliore oppure è una questione di marketing? Allora e questo secondo me è un argomento interessante che ha a che fare con uh, l'industria della grande distribuzione come io la, la, la, la definisco e tutto il resto del mondo, perché non è vero che la grande distribuzione prima non era attenta, era, era, era attenta in maniera diversa, noi abbiamo passato una fase fino agli anni e agli anni 80 in cui i prodotti erano con qualcosa in più, no, c'erano le vitamine in più dentro il prodotto, quindi di comprare un prodotto e cui poi diciamo la cosina in più. Adesso siamo nella fase del meno. Guardate, che è importante. Quindi abbiamo il prodotto che è senza glutine, il prodotto che è senza GM, il prodotto che è senza grassi, il prodotto che è senza zuccheri. Tutto quello che hanno messo in più. Perché... Esatto, stanno bilanciando, <ride> capito? La cosa. Ma perché c'è anche secondo me una grande presa per il culo rispetto a questo? E eh, io, per esempio, l'ho vista su. Fai su... palma! <ride> perché sapete che stavo per dirlo, no? Però sull'olio di palma, che... Allora, l'olio di palma eh, in, tutta, in tutta Europa principalmente nasce come campagna per eh, fare in modo che non ci fosse più la deforestazione, perché l'olio viene fatto dalla palma, che viene piantato, diciamo, al posto di, di antiche foreste pluviali, ok? Quindi giustamente gli ambientalisti, in gli ambientalisti in tutta Europa a un certo punto dicono facciamo una campagna per fermare questa devastazione no perfetto in italia non viene fregato niente a nessuno fino a quando qualche genio dice facciamo la campagna dicendo che l'olio di palma fa male a quel punto lì tutta la grande distribuzione si movimenta rispetto a questo e costruisce una controcampagna dicendo perfetto L'olio di palma non lo usiamo più, per cui adesso anche le bottiglie d'acqua le ho scritte senza olio di palma, che poi non si capisce dove da mettere, no? però su tutti i prodotti non c'è scritto, scritto senza olio di palma, tranne la Nutella. La Nutella perché? È meno male. È, è, è meno male. <ride> perché la Nutella? Perché. Nutella dice, io sono l'unico a, a essere Nutella cioè eh, pomodoro, diciamo, ce ne sono tanti ma Nutella è Nutella per cui ho una potenza sul mercato che è talmente alta che io comunque lo, come dire, non, non scalfisco il mio consuma, cioè, eh, il consumatore si mangerà sempre la Nutella per cui la Nutella dice, sapete che c'è? io la Nutella continuo a farla con l'olio di palma questo per dire che la grande distribuzione è molto attenta a, questa, a queste dinamiche, ma lo fa, a mio parere, un po' eh, speculando in termini di marketing sull'esigenza vera del consumatore. Vedi la questione gluten free, adesso sono tutti diventati ciliaci, che sicuramente c'è stato un aumento di celiachia eccetera eccetera, ma non c'è. Come dire questo fenomeno per cui tu, tutti gli scaffali del supermercato ci cioè abbiamo prodotti gluten. Facciamo un test. Quanti celiaci abbiamo qui nel, nell'evento alzata di mano? Nessuno, Nessuno. quindi no. <ride> Però se non sono celiaci sono intolleranti al glutine, capito? Perché al, poi c'è il lattosio, c'è cioè tutto un mondo in cui le antenne della grande distribuzione sono alzatissime, no? sono super, super attente ma anche sul, anche sul caporalato guardate che sul caporalato la grande distribuzione è molto attenta ma fa un gioco per cui da una parte dice io faccio una campagna di comunicazione contro il caporalato perché è una merda perché eccetera, eccetera. però dall'altra parte quando paga il prodotto al, uh, a chi lo produce eh, due spicci cioè non ti stai chiedendo quei due spicci da qualche parte il produttore deve recuperarli e li recupera esattamente da quel bracciante che tu stai dicendo di voler difendere, perché è tutto intorno a, questo, a questa partita di giro che si gioca il fenomeno del caporalato. Fabio, a proposito, questo è un evento che vuole trattare tematiche importanti in chiave pop, mi sembra un'ottima idea, ci sono due Dovevate invitare me però, la chiave pop <ride> e invece... Io, io gliel'avevo detto comunque <ride> Invece voi con Terra Onlus <ride> Con Terra Onlus avete fatto Un progetto pop E un altro estremamente interessante Di cui magari se ci parli brevemente Quello pop secondo me è quello del coro dei braccianti Allora eh, In realtà ancora non è partito questa roba qua Però sono due cose interessanti secondo me Che stiamo per lanciare è Che stando dentro questa cosa qui allora, una è mettere in piedi un'orchestra, un coro di braccianti stranieri italiani che da Foggia, da Cerignola, come dire, raccontino le lotte bracciantili, le battaglie fatte negli anni in Italia e non solo, e quindi diciamo che attraverso lo strumento della musica si possa raccontare un modo diverso di fare agricoltura. Questa cosa la stiamo provando come dire, a lanciare a, in queste settimane e accanto a questa stiamo facendo un'operazione un su cui, eh, diciamo, la quale crediamo molto eh, che ho idea che ci rovinerà, rovinerà la vita però eh, noi comunque la faremo è sostanzialmente la seguente noi abbiamo una situazione per cui ad oggi eh, abbiamo diversi ghetti dove vivono persone in condizioni eh, di disagio assoluto eh, anche quando non c'è la raccolta del pomodoro vivono tutto l'anno lì con le bracche fatiscenti e via dicendo il lavoro sta diminuendo perché la raccolta meccanizzata aumenta quello che abbiamo detto è perché non proviamo a fare un lavoro con un gruppo di, questi, di queste persone ne abbiamo individuate una, una decina a cui stiamo dando l'opportunità di formarsi all'agricoltura, cioè non essere solo braccianti che utilizzano le loro braccia per fare la raccolta, ma imparare a fare il mestiere dell'agricoltore e quindi abbiamo individuato questo gruppo di braccianti, sei aziende agricole del territorio intorno a Cerignola e queste persone a partire dalla settimana scorsa hanno iniziato questo percorso di formazione e di lavoro eh, retribuito. E, in cui hanno pure un alloggio dove c'è una casa vera col tetto, il bagno, questo, insomma, la cucina, tutte queste cose che neghetti appunto sono un po' diverse e iniziano questo lavoro di un anno. L'idea è che alla fine di questo percorso esca fuori anche un prodotto che abbia un suo mercato di riferimento perché poi penso che eh, come dire, dobbiamo dare anche sbocchi non solo di sensibilizzazione ma anche di mercato per cui eh, e lì penso che ci perderemo la vita eh, Mettere, fare un prodotto tipico pugliese da mettere in distribuzione sul mercato che serva poi a rifinanziare il lavoro di queste persone nel corso degli anni e magari desterperlo, ma questa cosa serve per, per, per dire che cosa? Intanto per dare un lavoro a un gruppo di 10 persone che non è propriamente poco di questi tempi ma per dire che si può fare un lavoro di... Di formazione, di, di dignità lavorativa, di come dire, qualcuno di, di, di, di, direbbero di empowerment, chiamatelo come vi pare, però si può fare anche agricoltura in maniera diversa, no? in cui ci sono diversi soggetti, un prodotto che ha un mercato, che ha un gusto, che ha un valore, ma che ha anche un costo dignitoso. Lui chiedere a Francesco, vi è mai capitato come azienda agricola che si comporta diciamo, in un modo virtuoso? di ispirare o di entrare a contatto con altre realtà magari di altri ambiti merciologici e quindi di provare a fare un'unione tra diciamo, produttori o comunque operatori di settore che operano in un certo modo, mi viene in mente eh, il fatto magari di, di mettersi in contatto con chi produce a livello caseario nello stesso modo, chi produce grano e fare la pizza con la filiera pulita, esiste qualcosa di questo tipo? Sì, qualcosa esiste ed è partito a novembre di quest'anno, uh, gli stessi produttori agricoli che um, lavorano nel pomodoro uh, hanno um, messo su anche dei campi di grano e conferiscono il prodotto sempre con, con la stessa filosofia del fair trade, con il prezzo bloccato e, e il protocollo etico uh, al passificio granoro. C'è stato un accordo che è stato firmato proprio a Roma, eh, mi sembra, l'11 novembre del 2017, e quest'anno quindi la nostra filiera adesso la possiamo definire filiera allargata. Quindi gli stessi produttori che, eh, diciamo, da, da dicembre eh, a maggio diciamo, fanno grano, poi dopo convertono con pomodoro e quindi riusciamo a coprire il lavoro circa per 12 mesi agli stessi produttori. Ti volevo fare una. Un'altra domanda, ehm, nel, diciamo, ci sono delle, delle certificazioni che voi ricevete magari a livello, c'è cioè, qualcosa che manca a livello legislativo per, per avere una certificazione e dire io rispetto una normativa europea, una normativa italiana che può servire diciamo in qualche modo a legittimare ancora di più un'opera di questo tipo? Certificazioni diciamo, ci sono da, da enti privati, dalla DMV, no? noi la certificazione che abbiamo avuto, che siamo l'unica azienda del Sud Italia ad avere, è la social footprint, proprio l'impronta sociale sul lavoro. Eh, ed è una certificazione che tra l'altro è sul sito, ehm, dove appunto mi è tenuto la, la, tutta la, la mia azienda e, e appunto si vedono diciamo, le, le, le, quanti operai lavorano. Quanto percepiscono uh, le ore di lavoro che, che, che impiegano, la, la, la quantità di italiani o extracomunitari che ci sono, è una certificazione abbastanza ampia che, oltre al certificare appunto il rapporto con. Il, um, con, il, con, con, con il lavoratore certifica anche la provenienza dei prodotti. che Questo è un altro tema importante che eh, alcune aziende e diciamo, la GDO sottovaluta. Ora, ritornando alla questione del grano, eh, abbiamo l'80-90% del grano che eh, noi consumiamo quotidianamente eh, non viene diciamo, da, da, da cultura italiana, ma viene da, dal Canada, viene dal, dal Messico, dalla Russia, dall'Ucraina. Eh, e quindi diciamo noi attraverso questa certificazione chiunque qualsiasi consumatore, tra l'altro anche attraverso un QR code che è sui nostri prodotti può vedere appunto tutte le procedure che applica l'azienda. La, uh, uh, in termini legislativi c'è poco, c'è poco e non c'è niente, infatti. La cosa appunto che prima volevo dire è che eh, proprio il caporale, il caporalato trova terreno fertile proprio perché non ci sono delle norme oltre alla legge del caporalato che è stata fatta diciamo qualche anno fa che mh, è partita con buoni propositi, però alla fine va a colpire sempre il solito contadino e non va a colpire la grande distribuzione che mette il povero contadino di, di, di sottopagare i propri dipendenti. Quanto pensi che nella vostra clientela, ma parlo proprio dell'utilizzatore finale? Qua quanti pensi siano consapevoli del fatto che voi vi comportate in questo modo e soprattutto hai provato a calcolare o a pensare se avete avuto una, diciamo, un fatturato maggiore perché c'è un acquisto consapevole perché dici io compro la fiammante perché si comporta così eh, hai mai provato a renderti conto se c'è un effetto positivo di ritorno anche nelle vendite? un minimo effetto c'è però è veramente minimo perché il consumatore eh, diciamo, vuole sapere la, la, la provenienza dei prodotti vuole sapere appunto che, che lavoro c'è dietro però quando vede il prezzo sul volantino accattivante si fa prendere la mano eh, lo, lo vediamo con l'olio, non parliamo di pomodoro parliamo di olio che tutti quanti sanno che L'olio diciamo che è, costa sotto gli 8 euro, non è, sotto gli 8 euro non è un olio italiano, ma è un olio che viene dal, da, dalla Spagna, dalla Tunisia, dalla Grecia. Però quando esce Conan con un olio a 3,99 euro vendono le vagonate di olio. Allora, volevamo certificato. Se sentiamo anche Fabio no perché poi io sulle certificazioni che io penso poi l'inferno e l'astricato di certificazioni cioè noi siamo riempiti di certificazioni di ogni tipo e in ogni prodotto no? e tu parli con gli agricoltori e eh, tutti hanno la certificazione adesso a parte il social footprint che forse è l'unica che io tengo utile però è pieno giustamente un agricoltore tempo fa mi diceva noi abbiamo la certificazione Global Gap che tra le altre cose prevede il fatto che tu debba avere il, il bagno chimico ogni x uh, metri quadri diciamo dentro i campi no? lui diceva io il bagno chimico ce l'ho ce l'ho a 2 km ma voglio io ho detto, al bracciante che deve andare a 2 km a fare la pipì e tornare a lavorare subito perché lo sto pagando a cottima quindi il mondo di certificazione diciamo, è un pochino più complesso quindi... assolutamente c'è qualche domanda qui di voi che ci siete venuti a trovare ad ascoltare qualche dibattito, c'è cioè qualche mano che si alza, qualcosa da chiedere ai nostri ospiti di questa sera, mi sembra di no, anche perché come diceva giustamente prima Valerio, è quasi ora di cena, quindi diciamo, siamo tutti abbastanza rivolti, diciamo, il cervello inizia a lavorare meno ed essere un po' più concentrato su un discorso di acquisizione calorica, che comunque... È abbastanza importante quindi io direi di ringraziare i nostri ospiti se Lorenzo vuole raggiungerci sul palco per concludere e per salutare come aperto diciamo mi sembra, mi facciamo un applauso visto che lui mi ha messo in mezzo con questa cosa mi sembra giusto ricambiare allora intanto io ringrazio tutti voi che siete stati qua sul palco con noi ringrazio le persone che ci sono venute a trovare questo è un bellissimo esperimento secondo me e con un'ottima riuscita, grazie, grazie veramente a tutti e ci vediamo alle prossime, ai prossimi appuntamenti domani e dopodomani e poi martedì, mercoledì e giovedì prossimo, grazie